non vuoi aprire gli occhi? È dai vivi che devi guardarti, non dai morti. Chiudete le porte. Eri terrorizzata e hai chiuso gli occhi, nella speranza che la paura svanisse. Ma non è così. Oddio. Stento C'è qualcuno? vi parleremo di bambini. Siamo in un istituto, un ex sanatorio, dove si curavano le malattie polmonari ai bambini. Stasera con me il grande catalizzatore di entità maligne. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sei una bambina? Se sì, accen... Sì. No ci sono le tante. Ma perché te? Bene ragazzi, allora eh, siamo ritornati come potete vedere, eh, ci vedete in vesti diverse. Perché cosa è successo? Mercoledì scorso avete, vi abbiamo lasciato con il video dove appunto noi stavamo andando mh, in macchina a prendere tutto il materiale che ci sarebbe servito all'interno dell'istituto per non stare a fare tutta la strada di notte al buio. Nel ritorno ci siamo accorti che sopra di noi c'erano uh, dei caproni, non ce n'era solo uno. Quello che avete visto è quello che io sono riuscita a inquadrare, ma in realtà ce n'erano tanti. La mandria esatto erano sia fuori che all'interno dell'edificio è vero che il caprone mh, spesse volte è innocuo okay? però se si sente eh, come dire, in pericolo potrebbe anche eh, fare, fare un bel carico. caricone no? quindi abbiamo preferito visto che era buio eravamo comunque soli abbiamo detto no Ale abbandoniamo cerchiamo di andare in un orario eh, che più o meno eh, diciamo loro non ci sono perché da quanto abbiamo capito tu l'hai detto dillo no? che cosa? che si sei voluto andartene se no saremmo rimasti io so, ho voluto abbandonare sì <ride> ho voluto abbandonare perché non mi sembrava il caso di metterci in pericolo io invece no lui era tranquillissimo tranquillo non avevo paura cioè figurati se la <ride> capra mi fa paura figurati eh, più o meno abbiamo capito che ehm, l'orario quando noi siamo andati a, in macchina potevano essere verso le 5 e mezza le 6 del pomeriggio sì, sì. Sì. Crepus orario crepuscolare eh, quindi abbiamo detto Ale andiamo presto in modo che possiamo eh, fare quello che dobbiamo fare e entro eh, diciamo quell'orario ritornare a casa per non rischiare troppo ma anche per l'indagine perché comunque non risulterebbe un'indagine pulita a livello di rumori, di insomma anche di, di, di, di scioponi si dice da noi a Milano no? Poche okay, parole, stiamo facendo l'indagine, sentiamo un colpo, non potremmo mai dire è un colpo anomalo oppure. Eh, lo perché c'era la sopra, che esatto, qualcosa, esatto. chiaro. Partiamo subito con l'indagine all'interno della chiesa. Se non avete visto il primo video andate a vederlo sul canale. Siamo qui per eh, forse dare una mano a dei bambini e cercheremo di capire come, man mano come si evolve la situazione abbiamo trovato delle... ah ecco non ve l'abbiamo detto l'altra volta quando siamo arrivati c'erano delle bambole all'altare noi abbiamo già fatto, dato un'occhiata, una prima occhiata all'interno dell'edificio giusto per assicurarci che non ci fosse nessun vivo e eh, a quanto pare adesso lo vedrete non a quanto pare, non adesso lo vedrete le bambole. le bambole non ci sono più iniziamo subito con il ghost box ma continuate a seguirci perché ho intenzione di fare la favola unigia come potete vedere le bambole non ci sono più e se vi ricordate ce n'erano una a destra e una a sinistra se guardate qui ci sono ancora i rimasugli diciamo del guarda la strappate esatto quindi sono state portate via ok adesso noi faremo uh, inizieremo subito con il ghost box allora ragazzi eh, lasceremo il mail meter acceso ok che in questo momento sta rilevando dei campi elettromagnetici, delle variazioni di campo elettromagnetico, come potete vedere. Lo appoggerò sull'altare. Iniziamo. C'è qualcuno qui? Abbiamo acceso questo strumento. Riesci a interagire con lui? E farmi sentire la tua voce, per favore? Qui c'è un altro strumento per mantenere la ad voglio avvicinarti con strumento 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 mi sembra che mi viene qua 0 oh. qua il sembra che mi viene è salito 4 è qualche bambino qui Visto che il Ghost Box non stava dando i risultati sperati, a questo punto abbiamo deciso di fare la tavola Ouija. E a proposito di tavola Ouija, la sconsiglio a chi è facilmente suggestionabile. In ultimo chiedo scusa per la pioggia, ma si tratta di un qualcosa che non abbiamo potuto controllare. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi, per favore? Puoi girare? Qualcuno qui con noi? Allora io mi sono solo. Muo, Ma Grazie, molto. Sì. A. E A poi... E lì D. E la D è il tuo nome. Oh, aspetta un attimo, io ho visto, ti giuro che ho visto un sacro maldito, te lo giuro, mia. te lo giuro, mia. non so se adesso è stato il riflesso di quello che si vede lì, ma io ho visto una cosa retonda, che ho arrivato questa un bambino di prima? vuoi parlare con noi? conosci l'alfabeto? A B B Ok, ci puoi dire il tuo nome? Sì, sì. Come ti chiami? di okay. 好 De Boca Noi sembra che sia il tuo punto d'inferno De Boca De Boca è il tuo nome De Boca, De Boca. Sei umano? Pianiani. Ci dici la tua età, per favore. Sì. Sei un'entità che occupa questa chiesa?